In questo video vediamo eh, come si eh, vanno a vedere le informazioni per quanto riguarda dettagli e attività di ogni singolo file o di cartelle intere che abbiamo nel nostro Google Drive e come si condividono, eh, quindi per, ehm, per esempio eh, far visualizzare ad altre persone i nostri file oppure per farle collaborare dando permessi opportuni. Allora, eh, seleziono per esempio questo documento di testo che si chiama compito e vado a cliccare su questa i, visualizza dettagli, le informazioni. Allora, vedete che abbiamo due schede, dettagli e attività. Allora, i dettagli, mh, mi dà una, nei dettagli ottengo un'anteprima del documento poi l'indicazione se eh, questo documento è o meno condiviso, in questo caso non lo è, poi la tipologia, lo spazio che occupa su Drive, vi faccio notare che è un file che non è vuoto, contiene del testo, eppure occupa 0 byte su, su documenti Google, su Google Drive. Google Drive ci mette a disposizione 15 giga, gratuitamente, ma eh, i file che andiamo a creare con gli strumenti di Google, quindi ogni volta che andiamo su nuovo e andiamo a creare un documento Google, un foglio di presenta un foglio elettronico, una presentazione o eh, altre cose, scusate adesso ho perso altri file con gli strumenti interni a google drive non vengono conteggiati per quanto riguarda eh, lo spazio che occupano eh, viceversa i file che vado a caricare dall'esterno tipo questo powerpoint oppure questo, questo foglio elettronico eccetera come vedete occupano spazio torniamo qui allora, nei dettagli abbiamo visto uh, tutto che, tutte le informazioni relative al documento. Abbiamo la possibilità di aggiungere una descrizione. Questa può essere utile perché eh, nella, la descrizione poi entra in gioco nel momento in cui eh, dovessimo utilizzare eh, la ricerca interna a Google. Per esempio, se io qui scrivo um, file, esempio tutorial AIKA. ho aggiunto una descrizione e all'interno della descrizione appare la parola tutorial allora cosa succede che io anche se esco da questa cartella quindi torno nel drive principale vado in cerca in drive e inserisco la parola tutorial e vado a cercare come vedete mi darà l'elenco di tutti i documenti che sono presenti all'interno del mio Google Drive, che in qualche modo sono legati alla parola Tutorial. E, eh, ecco qui quello, um, anche se questa parola è inserita quindi nella descrizione. Adesso torniamo a, alla nostra pagina Drive, eh, scusate, al nostro compito. E abbiamo inserito una descrizione se vado ad aprire la scheda attività cosa succede io vado a vedere dalla creazione del documento in poi eh, tutto quello che è successo nel momento in cui questo documento fosse eh, condiviso con qualcun altro che ha mh, con, la, con i permessi anche di modifica andrei, potrei andare a vedere tutte le cose che sono state, tutte le attività che sono state eh, fatte dal collaboratore o dai collaboratori. Um, chiudiamo questo. Allora, la stessa cosa, lo stesso discorso vale chiaramente per tutti i file, ma vale anche per la cartella. Quindi se io seleziono una cartella intera e poi la ID informazioni, otterrò tutti i dettagli della cartella, per esempio che non è condivisa, posso aggiungere anche qui una descrizione se voglio um, recuperarla più velocemente, poi un, una volta che utilizzo il motore di ricerca interno, così come posso andare a vedere tutte le attività effettuate sulla cartella. Andiamo invece adesso a vedere come fare per condividere, un file sempre per esempio con questo compito eh, voglio condividerlo con qualcuno dei miei eh, contatti allora eh, lo seleziono e vado a condividere cliccando su questa eh, icona con l'omino col più voglio aggiungere quindi un altro utente eh, per esempio eh, mara aggiungo mara e eh, di default eh, Succede questo, che viene dato il permesso a questa persona, una volta che io clicco su invio, di modificare questo documento. Posso però decidere di permettere a questa persona soltanto di commentare questo documento, quindi di eh, aggiungere dei commenti senza andare a modificare il, um, il testo del documento, o altrimenti soltanto di visualizzarlo senza neanche poterlo commentare allora io adesso dico può modificare posso aggiungere mm, un messaggio ok e inviarlo uh, a questo punto Mara riceverà sulla nella sua posta un'email con il link a questo documento che sto condividendo con lei e questo testo uh, nel corpo del messaggio lo invio ed è stato condiviso con una persona allora guardate immediatamente nel momento in cui ho condiviso un documento questa cosa viene segnalata sia nei dettagli eh, dov'è Ecco, prima c'era scritto non condiviso, adesso invece c'è la foto del mio profilo e, il profilo e la foto del profilo di Mara. E poi viene segnalato anche da questa icona con questi omini vicino al nome del file. e Allora, questa, in questo momento questo file è condiviso con Mara. È possibile condividere una cartella intera. Quindi io supponiamo che voglio condividere tutto il contenuto della cartella, quindi invece che andare a condividere ogni singolo documento, mi sposto direttamente sulla cartella e vado a fare la stessa identica operazione che ho fatto prima. Questa volta magari, voglio darle il permesso soltanto eh, non di modificare, quindi organizzare, aggiungere file e modificarli, ma soltanto di visualizzare. Invio e in questo momento adesso verrà all'interno del disegnino della cartella verrà un omino per ehm, segnalarmi immediatamente a livello visivo anche senza aprire la, la scheda delle informazioni che questa cartella è condivisa con Mara. Eh, da questo momento tutti i file vedete so, risultano condivisi tutti quanti ovviamente con Mara e, se io avvicino il mouse alla foto del profilo di Mara mi viene detto che Mara può visualizzare mentre su compito può anche modificare perché prima ero andata a dare un permesso particolare solo su questo file tutti gli altri file che non erano condivisi hanno ereditato il, il permesso che ho dato a Mara di visualizzare dalla cartella e chiaramente, poi posso andare a selezionare un singolo file e eh, andare a modificare eh, in modo particolareggiato eh, su questo file. Magari voglio dare la possibilità a Mara di eh, eh, modifica. Eh, se invece voglio ehm, non condividere un file con una persona particolare, ma per esempio ottenere un link. Eh, in modo tale da permettere a, a chiunque di visualizzare, allora non devo più andare qui, dove devo andare a inserire eh, per forza eh, il nome di qualcuno, ma vado nell'icona della catenella del link, clicco e allora mi dice che la condivisione tramite link è attivata, cioè d'ora in poi chiunque conosca il link a questo file, che è un link molto lungo, che semmai poi uno va ad accorciare con Google Shortener, um, chiunque conosca questo link è in grado di accedere a, questa, uh, a questo file, a questa presentazione e può visualizzarlo. Se voglio andare a cambiare le impostazioni basterà andare a selezionare invece che può vedere, può commentare o può modificare o altrimenti disattivare la condivisione, quindi soltanto persone specifiche potranno accedere quelle a cui ho inviato eh, i permessi eh, nel, via mail come ho fatto prima con Mara. Quindi se invece voglio che chiunque possa vedere senza modificare eh, basterà poi che io copi il link e ehm, comunichi questo link, ripeto sicuramente meglio in forma abbreviata perché questo è lunghissimo, eh, via mail piuttosto che in un'altra qualsiasi forma.